GP Misano, FP3 Motog, Vinales insegue Marquez. È arrivato il sabato mattina a Misano, e gli appassionati sanno che il turno di libere della Motog del sabato mattina è decisivo perché i tempi combinati della FP1, della FP2 e della FP3 decidono quali sono i 10 piloti più rapidi che accedono direttamente alla Q2, a caccia della pole position. Ultima occasione per migliorare il proprio crono e gli ultimi minuti sono stati quelli decisivi, che hanno scombussolato un po' la classifica. Mark Marquez, su Honda, con un apostrofo 32 958 chiude primo davanti all'unica Yamaha ufficiale di Maverick Vinales e alla Ducati di Danilo Petrucci. Quarto Calcutt-Celov, quinto il leader della classifica generale Andrea Dovizioso, Ducati, sesto Dani Pedrosa, settimo Giorgio Lorenzo e ottavo Joan Zarco. Chiudono la classifica dei migliori 10 Michele Pirro e Alex Espargaro. Appena fuori Andrea Iannone, che dovrà affrontare la CUNO cercando di aggiudicarsi uno dei due posti disponibili per andare in Q2 assieme ai migliori. Le posizioni sopra elencate sono quelle dei tempi combinati, qui sotto trovate i tempi relativi alla terza sessione di prove libere di questa mattina. Marino e della Riviera di Rimini, Motog, FP3. 1.93 Mark Marquez SPR Epsilon da Tim Honda 288. 958 225 Maverick Viale S. Piamo Vista Yamaha Motog Piamaha 292. 154 335 Calcutta Celog GBRL CR Honda Honda 291. 128 44 Andrea Dovizioso Ita Ducati Team Ducati 290. 376-009-4599 Giorgio Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 292 456-008-065 Joan Zarco Fra Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289 177-41 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing Team Bresini Aprilia 289 668 004 28 26 Dani Pedrosa S.P. Arepsol Honda Team Honda 2930 133. 715 0047 Danilo Petruccita 8 Prama Cracing Ducati 291. 129-10-51 Michele Pirroita Ducati Team Ducati 2930-133. 34 43 Jack Miller House egg 0,0 Mark VDS Honda 289. 834-10-1052-0. 174-12-19 Alvaro Bautista Sp Apolle Beras Parting Ducati 293, 102-13-76 Loris Baz fra Reale Avinti a Racing Ducati 2880-134. 186 003 2 14 53 Tito Rabat SPA EC 0,0 Mark VDS Honda 289. 197-001-115-45 Scott Redding GBR 8 Prama Crawching Ducati 289. 245 0048 16 29 Andrea Iannone Itatin Suzuki X star Suzuki 2870 134. 305 006 017 44 Pole Spargaro SPA Red Bull KTM Factory Racin KTM 291. 349 004 418 42 Alex Rins SPA Team Suzuki X Star Suzuki 289. 413 006 419 17 Karel Abram Kvseppu Libera Spar Team Ducati 291. 462-0049-2094 Jonas Folger Germonster Yamaha Tech 3 Yamaha 288 112-218 Hector Barber SP Areale Avintia Racing Ducati 295 288-2238 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290 735021206302012322 Sam Loves GbR Aprilia Racing Team in Aprilia 281. 111.